Carissimi amici, pace fratelli e sorelle, Shabbat, shalom a voi, benvenuti a questo nuovo appuntamento in live. Eh, oggi voglio dare un po' di spazio a una come dire, argomentazione che nel corso degli anni è stata affrontata, eh, ci, si è, ci, ha spe, ci si è speculato molto sull'argomento che affronteremo oggi, eh, ne avrei voluto parlare già da molto molto più tempo. Eh, non ho avuto l'occasione di farlo, ma penso che eh, sia arrivato il momento di farlo. Almeno voglio dare un contributo, visto che già tante altre persone lo hanno affrontato come argomento, anche io nel mio canale voglio dare questo contributo. Ecco, questo non vuole essere un attacco personale contro nessuno, contro qualcosa, ma semplicemente eh, portare chiarezza su qualcosa che ha destato anche un po' di confusione, eh, hanno un poche persone perché ehm, sapete nel mondo della speculazione e non mi riferisco solo al mondo di Mauro Biglino attenzione ma anche all'interno della cristianità c'è cioè speculazione perché quando si vuole tirare acqua al proprio mulino si forza il testo facendogli dire cose che effettivamente non dice per esempio riguardo alla divinità di Gesù la Bibbia è molto chiara ci sono elementi che eh, per essere compresi eh, bisogna studiarli, ma ci sono anche elementi molto chiari. Ecco, eh, ci sono studiosi che per forzare, per ricavare eh, la divinità di Gesù nella Bibbia, forzano il testo facendogli dire cose che effettivamente il testo non dice. Ed è proprio questo ciò di cui parleremo oggi. Ecco, gli argomenti che affronteremo sono questi due, che troviamo in Giovanni 19, ovvero il momento della... Crocifissione di Gesù è il momento in cui viene affissa la scritta sulla croce, Gesù il Nazareno, il re dei Giudei. Ecco, eh, a quel punto, durante questa fase della crocifissione di Gesù, eh, ci sono i capi religiosi, i capi dei sacerdoti, che eh, contestano la scritta che c'è sulla croce, come leggiamo nel versetto 21. Perciò i capi dei sacerdoti dei Giudei dicevano a Pilato, non scrivere il re dei giudei ma piuttosto che egli ha detto io sono il re dei giudei ora eh, cosa significa questa scritta sulla croce sulla croce veniva scritta pubblicamente eh, il capo di accusa del condannato che ci stava appeso ecco consideriamo il fatto che quando avvenivano le crocifissioni non è che si prendeva una persona sola si crocifigeva e basta no eh, i carcerati venivano condotti in prigione per un periodo molto breve, si parla di 2, 3, 4, 5 giorni, addirittura fino a 10 giorni, dopodiché dopo questa tempistica si stabiliva la condanna e quindi le condanne a morte erano un evento pubblico, venivano organizzati e quindi le condanne avvenivano di gruppo, in massa. Ecco, quello che dobbiamo prendere atto giusto per introdurci nel contesto dell'argomento che stiamo affrontando. E che insieme a Gesù, uno a destra e l'altro a sinistra, o uno avanti o uno indietro, comunque, eh, c'erano altri due, c'erano due malfattori, ma non erano effettivamente in tre. Perché quando si facevano le crocifissioni pubbliche, i crocifissi erano almeno una ventina, una trentina, quindi fu una condanna pubblica di massa. Ecco, così funzionavano le condanne pubbliche dei romani. Quindi tre crocifissi sono quelli sui quali si concentra la bibbia ma in realtà contestualmente in realtà ce ne sono tanti altri di cui non se ne fa menzione ecco eh, quindi se tu eri presente durante l'esecuzione durante la crocifissione tu potevi leggere sopra ogni croce il motivo della condanna eh, che ne so eh, depravato ladro eh, traditore della patria, traditore della religione, ehm, qualunque genere di motivo sarebbe stata la condanna, veniva scritta in quella, eh, in quella targhetta. Ecco, a Gesù toccò l'iscrizione Gesù il Nazareno, il re dei giudei. Questo è il suo capo di accusa. I farisei contestano questa scrittura perché eh, loro non lo consideravano affatto il re dei giudei, perché per loro stessa missione, dei, dei farisei in modo particolare, loro hanno ammesso, noi non abbiamo altro re che Cesare. Quindi se il loro re è Cesare, non può essere Gesù il Nazareno, il loro re. Per una serie di motivi, gli ebrei avevano un'aspettativa diversa di quello che doveva essere il Messia. Persino il famoso rabbino Akiba prese una, come dire, una cantonata, secondo l'aspettativa giudaica dominante, che quando sorse in Israele, eh, Shimon bar Chokhba, questo condottiero ebreo che si schierò eh, contro i romani per liberare Israele Rabbi Akiba, il rabbino Akiba, vide in questo Shimon bar Chokhba il Messia, il Salvatore perché era il prominente fra tutti i condottieri ebrei poi cosa è successo? Il Messia, il Messia, Rabbi Akiba, il Messia poi succede che il, questo Messia viene ucciso durante la battaglia e eh, Rabbi Akiba disse, scusate mi sono sbagliato, se fosse stato veramente il Messia non sarebbe morto in battaglia, ma ci avrebbe liberati tutti. Quindi secondo l'aspettativa giudaica dominante e popolare, il Messia non poteva perdere una battaglia, quindi doveva vincere, doveva liberare. A maggior ragione figuriamoci un uomo come Yeshua, come Gesù, morto di una morte infamante appeso sulla croce. Ecco, se già Rabbi Akiba, eh, se già... Shimon Bar Kokhba, il condottiero degli ebrei di, di, di diversi anni dopo, del secondo secolo d.C., che era un uomo a cavallo, un guerriero, un condottiero con l'armatura, fu definito messia, ma poi fu rettificata la cosa. Figuriamoci, dal punto di vista di un ebreo che non crede in Gesù, un poveraccio come Yeshua, figlio di uno carpentiere, se fosse il messia, e a maggior ragione morto sulla croce. Quindi siccome i capi sacerdoti, tutti i capi religiosi, non riconoscevano in Gesù il Messia, quella scritta sulla croce non la accettavano assolutamente. Semplicemente perché, eh, loro lo specificano, non è il re dei giudei, è lui che si definisce il re dei giudei. Quindi la scritta andrebbe cambiata. Però poi Pilato dice, mi dispiace, quello che ho scritto è scritto, rimane così com'è. Ora, qual è? l'oggetto di discussione l'oggetto di discussione è che viene presa proprio questa scritta questa scritta del eh, che c'è sulla croce di gesù per dimostrare che gesù è dio ora qui non si vuole negare con questo intervento la divinità di gesù io già mi sono esposto in questo ho già chiarito determinate cose sul mio ritorno in careggiata quindi non ci ritorno in questa sede semplicemente Voglio farvi notare che in realtà eh, ricavarci dalla iscrizione sulla croce la divinità di Gesù è solo una forzatura a fin di bene, sicuramente in buona fede, ma non bisogna predicare la verità attraverso speculazioni e falsità, perché la verità cammina con la mano solo con la verità. Quindi non bisogna ingannare le persone diciamo offrendo loro notizie, informazioni sensazionalistiche, solo per avvicinarle a Gesù. Non è attraverso le trappole che si avvicina la gente a Gesù, ma attraverso la verità, in modo tale che se una persona riceve la verità del Vangelo attraverso la verità della predicazione veritiera, allora la persona viene introdotta nella verità. Ma se un giorno un credente scopre che quella predicazione che l'avvicinata a Cristo era comunque un'informazione fraudolenta, allora si può correre il rischio di sentirsi attratti in una trappola e quindi ingannati. Bisogna dire la verità in nome della verità e con parole di verità guidati dallo spirito di verità. Quindi noi con questo video cercheremo di demolire quelle speculazioni, che cercano in qualche modo di avvicinare a Cristo, è una bella cosa questa, ma attraverso notizie false, speculazioni e eh, informazioni sbagliate. E noi questo condanniamo, eh, non ci eh, minimamente aggrappiamo. Ora vi faccio vedere un'immagine che circola in rete, eh, che è questa qui. Questa qui è un'immagine, ovviamente, non è un'immagine originale, è un'elaborazione grafica, dove noi abbiamo eh, tre righe, la prima riga è in ebraico, la seconda è in greco e la terza è in latino. Quindi rispettivamente cosa leggiamo? Yeshua a Nosri, Umelek a Yehudim, in ebraico, secondo questa elaborazione grafica. Il secondo rigo vediamo in greco, Jesus o Nazoraios o Basileus, Tov, Iaudion. Poi abbiamo quella iscrizione latina, Jesus Nazarenus, Rex. Judeorum. Ok, queste sono le tre iscrizioni che Pilato fece scrivere in questa targhetta, in modo tale che tutti i presenti, ebrei, ebreiofoni, grecofoni e latinofoni, potessero capire il motivo della condanna. Perché Gerusalemme, Israele, non era eh, una, eh, comunque una nazione o una città, dove si parlava solo ed esclusivamente l'ebraico perché potete ben capire che con la presenza dei dominatori romani non si parlava solo l'ebraico, la lingua locale o l'aramaico, ma anche il greco, che era la lingua internazionale come oggi può esserlo l'inglese, e il latino che era la lingua, diciamo, degli italici, dei romani, che eh, diciamo avevano eh, occupato la terra di Israele. Quindi qualunque... Persona parlasse il latino, il greco o l'ebraico, doveva capire cosa c'era scritto su quella iscrizione. Per quale motivo? Quindi, durante il giorno dell'esecuzione, se, se avessimo fatto una lunga passeggiata di fronte a questi crocifissi, avremmo letto il motivo della loro condanna. E questo è il caso di Gesù. Ora, qual è l'oggetto, il, il, il capo di accusa, che si vuole lanciare a questa... Ehm, Diciamo, speculazione che ruota attorno alla scritta sulla croce di Gesù. Ovvero che la scritta ebraica, Yeshua a Nosri, Umelech a rappresenterebbe il nome di Dio, il tetragramma, camuffato in queste quattro parole. Ovvero se noi prendiamo le prime lettere, le prime lettere di ciascuna parola... Noi abbiamo, adesso io ve le scrivo manualmente una per una così vi rendete conto meglio del mio uh, discorso, se voi prendete le prime lettere di ciascuna parola e l'ebraico si legge da destra verso sinistra, all'indietro noi diremmo, ebbene se partiamo da destra e prendiamo la prima lettera della prima parola a destra, la prima lettera a destra della seconda parola la prima lettera a destra della terza parola e la prima lettera a destra della quarta parola noi otteniamo il tetragramma quindi la frase Yeshua, melek secondo alcuni speculatori eh, ehm, conterrebbe camuffato il tetragramma e questo significherebbe che Gesù Nazareno, il re dei giudei è Yahweh, è Hashem, è Dio non si vuole contestare chi è Dio, ma si vuole contestare la formulazione di questa frase, che è errata, e tra poco ve lo dimostrerò anche con i testi ufficiali pronti a smentire questo testo, eh, diciamo, ebraico. Ora vi mostro, diciamo, in grafico, eh, questa frase. Innanzitutto, adesso abbiate pazienza perché mi metterò a scrivere. Intanto ne approfitto due secondi per salutare quanti siete Shalom sorella Francesca, eh, Aleftar Giuliano, Shalom a te, Adriana, Fratello Delfio, eh, Linda, Vincenza e Giuseppe. Benvenuti a voi, Dio vi benedica e anche a quanti sono presenti. Eh, dunque, ecco, ehm, adesso vi scriverò il testo ebraico, così per come lo abbiamo appena visto nell'elaborazione nell grafica. Quindi. Yeshua Anozri Umelek U Melek A Yehudim Ok, dovrebbe essere così, A Yehudim. Ok spero che si veda bene, ma si sì, si vede bene, ok, adesso la riscrivo questa frase, faccio copia e incolla, e tolgo questa lettera qui, quindi riepiloghiamo, prendiamo ehm, questa in alto, la prima è quello che avete visto nell'iscrizione, ok, questa in basso è quella che dovrebbe essere la corretta, Trascrizione. Allora prendiamo in esame le prime lettere di ciascuna parola. Quindi la Yad ve la identifico in rosso, la E, la U, la, la VAV e di nuovo la E. Ora vediamo la seconda frase: quali lettere condivide? Le condivide tutte fuorché questa lettera qui. Prendiamola in esame. 1: tutte le prime lettere. 2. 3 e 4. Ecco, vediamo che c'è una eh, lieve differenza in queste parole. Quindi se prendiamo quelle in basso e evidenziamo le lettere che si differenziano, ovvero che sono la prima lettera di quella parola lì, ecco, la formulazione in questo modo prevede questo tipo di lettura. Adesso ve lo mostro. Allora. 1 la riscrivo due volte perché così faccio copia e incolla. Allora, nel caso di sopra, abbiate pazienza perché il bello della diretta è anche questo, anzi facciamo una cosa, ingrandiamo. Se si vede male ditemelo che cercherò di rimediare. Allora, nella parola di sopra, noi computer non mi fare arrabbiare, caro computer. Ok, ah, perfetto. Allora, nella parola di sopra abbiamo la VAV. Nella parola di sotto abbiamo la MEM. Ecco, come vedete, a destra abbiamo il tetragramma, effettivamente, ma a sinistra non abbiamo il tetragramma. Abbiamo alcune lettere del tetragramma, ma con una mem. Ora, la prima formulazione è quella che viene proposta dagli speculatori per dimostrare che sulla croce ci fosse scritto in codice il tetragramma. Mentre in realtà la formulazione corretta è senza LA CONGIUNZIONE Vav. Ovviamente vi sto facendo un discorso un po' complicato per chi non ha una minima dimestichezza eh, con l'ebraico biblico, comunque con l'ebraico in generale, ma invece chi conosce l'ebraico può afferrare meglio al volo quello che sto dicendo. Però cerco di essere quanto più accessibile possibile. Mentre questa frase qua, questa parolina qua, non ha nessun significato. Quindi se noi prendiamo le prime lettere, della corretta formulazione della iscrizione sulla croce. Adesso vi dimostro che è così perché gli studiosi ufficiali, quelli che pubblicano le Bibbie, non gli, gli speculatori diciamo eh, del web che eh, dicono ma non, non sanno dimostrare effettivamente le loro stesse affermazioni. Ora per fare una spiegazione più dettagliata sul perché questa lettera va inserita o meno è molto complicato perché occorrerebbe farvi prima un corso di ebraico e poi eh, farvi capire come si formulano le frasi ora questa fraseologia è sbagliata perché eh, la congiunzione è, si trova fuori luogo perché se noi andiamo a leggere per esempio le iscrizioni nell'altra lingua Gesù nazareno re dei giudei e Gesù nazareno rex iudeorum non abbiamo la congiunzione prima di re. Quindi è scorretta la formulazione è re dei giudei. Quindi come si legge in questo modo? Come si legge la frase ebraica proposta erroneamente? Gesù, il Nazareno, è re di giudei. Questa lettera verde che voi vedete qua, questa qui, è la congiunzione è, mentre nelle nostre traduzioni, noi leggiamo Gesù Nazareno non è re, ma il Re, perché l'articolo determinativo il è sottinteso, anche se non esplicitamente scritto, perché se noi avremmo dovuto leggere il testualmente al posto della VAV, al posto della VAV avremmo avuto pazienza, avremmo avuto una H, Gesù, il Nazareno, il re di i Giudei, Yehudim, quindi abbiamo noi, avremmo avuto tre in questo modo, quindi la traduzione qui è eh, corretta, perché l'articolo è determinativo può essere sottinteso, perché la parola è autodeterminata, Melek Letteralmente sarebbe Gesù il Nazareno un re dei giudei. Ma siccome qua si sta parlando del re dei giudei, allora l'articolo determinativo lo possiamo in, eh, sottintendere. Quindi la vav è scorretta, perché è anche la stessa traduzione a suggerirci che qui, al posto di il, al posto di il, non c'è. Nella congiunzione, nell'articolo il. Quindi andrebbe letteralmente, testualmente tradotto in questo modo. Gesù il Nazareno, re dei giudei. Senza il. Ma i traduttori hanno inserito il perché è corretto poterlo sottintendere l'articolo. Ma, ancora più corretto, loro non hanno inserito nemmeno la congiunzione e. E la congiunzione e non si può tradurre con l'articolo. L'articolo si può inserire perché può essere sottinteso, ma quando la congiunzione è assente non è mai sottintesa. E questa è una regola grammaticale molto molto semplice. Adesso vi devo dimostrare ovviamente che quello che dico è vero, e perché non è una cosa che mi sono inventata io, perché voglio eh, diciamo, avere il piacere di smentire e confutare la gente. No, assolutamente. Adesso io vi mostro, che ho un'altra seconda telecamera, questo testo, come vedete qua c'è la mia mano, sono io che eh, ho un'altra telecamera puntata in una Bibbia, eh, in un Nuovo Testamento, esclusivamente in ebraico, non c'è nessuna parola in inglese tranne il frontespizio dove ti dice chi è la casa editrice, chi ha prodotto questo testo, che dopo vi leggerò. Allora, vediamo cosa dice la Bibbia ufficiale, il Nuovo Testamento ufficiale tradotto in ebraico. Allora, qui, dove vedete con la mia penna, questa è la parola Yeshua, è vocalizzata. Questo è un Nuovo Testamento vocalizzato. Yeshua, e qui è la parola che abbiamo visto prima. Poi qua abbiamo Annosri, il Nazareno. Melek, ecco, la parola Melek, come vedete, non ha né la congiunzione né l'articolo. Ma è sottinteso l'articolo. La congiunzione non può essere sottintesa. L'articolo sì. Quindi le Bibbie ufficiali, i nuovi testamenti ufficiali in ebraico, ovviamente sono traduzioni ricavate dal Nuovo Testamento in greco, non hanno la congiunzione E, quella congiunzione che invece gli speculatori ci introducono nel testo ebraico. Quindi non è assolutamente vero che l'iscrizione del capo di accusa di Yeshua porti, quella congiunzione non è assolutamente vero questo lo dimostrano gli stessi editori della Bibbia un attimo che lo riscrivo gli stessi eh, editori della Bibbia del Nuovo Testamento in ebraico che non hanno nessuna dottrina da difendere ma da professionisti lasciano il testo corretto per quello che è perché non intendono veicolare i lettori a farci ricavare qui il tetragramma ecco questa è una breve spiegazione semplicemente per dimostrarvi che daniele non si è inventato tutto che gli studiosi alternativi si sono inventati tutto e quindi per avallare l'esposizione che io vi sto facendo e che termino qui ve lo, lo dimostro attraverso i testi originali, ovvero i testi, i libri a stampa, le Bibbie ufficiali stampate da chi? Adesso ve lo, ve lo indico, quindi noi da qui possiamo anche uscire. Questo è il Nuovo Testamento, esclusivamente in ebraico, potete trovarlo su Amazon, ma anche su alcuni siti, se siete bravi a spulciare, lo trovate anche gratis, quindi gli gli eh, inserite il vostro indirizzo, gli chiedete potete inviarmi una copia cortesemente e queste case editrici eh, molto volentieri ve le spediscono gratis però una volta sola, glielo chiedete una volta sola, non è che ora vi fate la spesa <ride> chiedete 10 Bibbie gratis da distribuire, sarebbe una bella cosa però purtroppo non inviano Bibbie, nuovi testamenti in ebraico eh, in massa ma uno per ogni singolo eh, persona che ordina Ok, vi faccio vedere chi è che pubblica questi testi. Vediamo se... se si riesce a mettere a fuoco. Purtroppo non mette a fuoco. Purtroppo vediamo un po' se riesco a risolvere con... Eh, no, perché ci tengo a farvelo vedere. Allora, configura do un attimo di pazienza imposto la messa a fuoco automatica così vediamo un po' se. mi sa che devo spegnere qui la luce qui in alto ok probabilmente ci siamo riusciti Bible Society in Israel, Società Biblica in Israele, nel 2010, come vedete è un nuovo testamento tutto in ebraico. È un nuovo testamento tutto in ebraico, purtroppo qui ecco. E questo testo è pubblicato dalla Società Biblica in Israele. Lo vi faccio rivedere per non destare a equivoci. Società biblica in Israele. Quindi non è uno, un editore scappato di casa a caso che ha deciso di tradurre il Nuovo Testamento dal, dal greco, dal greco all'ebraico e quindi ha voluto andare contro a questo studio speculativo sulla dimostrazione della divinità di Gesù. Ecco, questo studio serve solo per forzare il testo a dire quello che non è necessario aggiungere, visto che già la scrittura è chiara. Molti dicono che eh, i, i capi religiosi hanno voluto che quella scritta fosse cambiata, semplicemente perché avevano notato che effettivamente una frasiologia scritta in questo modo faceva ricavare il tetragramma, perché i capi religiosi, i sacerdoti che studiavano le scritture, avevano molta dimestichezza con le lettere ebraiche, ovviamente. E, diciamo, Era un, anche una consuetudine degli ebrei ricavare dal testo, attraverso eh, le posizioni delle lettere, dei messaggi nascosti. Quindi questi studiosi sostengono che loro avevano visto, avevano intuito che c'era il nome di Dio, il tetragramma, scritto nella frase formulata nel... In questa, eh, in questa targhetta, perciò siccome loro non, non accettavano minimamente che Gesù fosse Dio, allora quella scritta doveva essere cambiata. Mentre il capo di accusa era semplicemente che Gesù si definiva il re dei Giudei e quindi loro volevano che fosse scritta l'esatta frase che lui stesso, Gesù, aveva rivolto o comunque aveva fatto intendere fosse. Bene, io spero che attraverso questo breve video possa aver dato eh, un, un contributo a, eh, a mettere chiarezza su questo argomento, come dicevo è un argomento che volevo affrontare da tempo, finalmente ho, ho trovato il tempo per farlo e quindi eccoci qua, fatto, eh, fatto ecco. Ora io non so se ci sono domande in merito a questo argomento, eh, altrimenti ci salutiamo e vi do l'appuntamento a questo eh, pomeriggio, alle 16.45 con la parasha, eh, la nuova parasha della settimana. Ovviamente gli studenti della Yeshiva sono invitati ad essere presenti al, all'incontro di oggi pomeriggio alle 17 in punto su Telegram per, eh, insomma, svolgere le nostre consuete eh, attività settimanali. Bene, detto questo io vi saluto, vi ringrazio per avermi prestato attenzione anche se un po' presto, con un preavviso molto veloce, ma va bene lo stesso. Chi vuole, chi vuole può riguardare questo video con più attenzione eh, successivamente. Il Signore ci benedica, eh, buona giornata, buon sabato e al prossimo video. Shalom.